è il 6 gennaio 2019 è il giorno dell'epifania noi del C6 vogliamo che la metropolitana 3 linea gialla ci sia e sia prolungata fino a paullo niente compromessi nessuna soluzione alternativa siamo arrivati qui in questo comune di vediglia che con le sue scelte Sta proiettando Sudes Milano nel futuro con soluzioni che guardano alla salute e alla mobilità del cittadino. Su Befana, lascia questa calza con caramelle e cioccolatini in segno di saggezza per questo comune che propone soluzioni ecocompatibili e di bellezza. <ride>